guerra cosa dice la costituzione italiana la costituzione italiana che è entrata in vigore il primo gennaio 1948 è molto chiara nei confronti della guerra l'articolo 11 dice l'italia ripudia la guerra come strumento per risolvere le crisi internazionali L'Italia, non il popolo italiano, per quale motivo? Gli animali, le pietre, i laghi, tutte le cose che sono presenti in Italia ripudono la guerra come strumento per risolvere le crisi internazionali. L'Italia che aveva applaudito Mussolini quando era entrato in guerra, provando gli errori